Buongiorno a tutti. In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa sciarpa da uomo che ho deciso di chiamare sciarpa King per andare sempre quando abbiamo fatto lo scaldacollo king e il cappello ci voleva anche una sciarpa però ho usato un punto diverso anche perché la lavorazione ai ferri per quanto riguarda il filato io ho utilizzato il filato della mondia linea merino special che è 60% lana vergine merino 40% acrilico uh, e ho lavorato con i ferri del numero 6 di questo gomitolo che da 50 grammi misura 75 metri mi sono serviti tre gomitoli uh, Naturalmente, la mia, uh, vi dico già che la mia sciarpa è venuta larga 20 cm lunga circa 152 cm e io quindi ho utilizzato tre gomitoli lavorando del tutto questi tre gomitoli quindi se volete la sciarpa più larga o la volete più lunga dovete andare per forza a prendere un gomitolo in più oltre questo colore ce ne sono anche altri eh, sempre molto maschili quindi adattissimi per fare delle sciarpe appunto da uomo la lavorazione è potete vedere semplicissima ma di effetto perché ho realizzato dei, dei primi giri a maglia tutta a diritto e poi invece alternato la maglia rasata al centro, mentre qui ho fatto un altro tipo di lavorazione, lavorando i primi, fe, i primi punti e gli ultimi punti di ogni giro sempre a diritto mentre al centro ho fatto la maglia la lavorazione a maglia rasata ed è venuto fuori questa bella lavorazione vedete che si ottiene per tutta la, ehm, la sciarpa e poi sono andata a finire la sciarpa facendo sempre lo stesso numero di ferri a diritto in realtà all in alla fine invece di farne 5 perché io qui all'inizio ne ho fatti 5 ne ho fatto 4 perché l'ultimo ferro mi è servito per chiudere le lavora la lavorazione è una sciarpa semplicissima io l'ho realizzata in circa eh, 4 ore ehm, applicato perché la lunghezza ma la lavorazione è veramente molto semplice quindi il filato poi con i ferri del numero 6 quindi è veramente molto veloce e potete vedere il risultato è bellissimo una volta anche stirata e scusate, lavata ehm, la sciarpa viene ancora più morbida rispetto durante la lavorazione infatti vedete durante la lavorazione sentirete il filato un po' spesso ma una volta che l'avete lavata vedete che si ammorbidisce veramente tantissimo ed è spettacolare quindi ecco qui un'altra sciarpa veramente facile e veloce da poter realizzare vi ricordo inoltre che dall'uscita del video 8 dicembre fino al giovedì 10 dicembre troverete questo filato in offerta e che l'8 dicembre è anche l'ultimo giorno in cui troverete in offerta il mio cincilla. Come sempre vi lascio il link del sito incentando con i filati per poter acquistare il mio filato. Mi raccomando se decidete di, di realizzare questa sciarpa mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook incentando con Elsa o sul gruppo Facebook la libertà di incentare e Sfirozzare, oppure se avete acquistato questo filato presso la mia Coletti, o presso il sito uncinettando con i filati potete taggarmi su instagram dove mi troverete sia come alzafaccio che come uncinettando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare la nostra sciarpa da uomo io ho deciso di utilizzare il filato della molde almerino special nella tonalità dello sfumato del verde che trovo veramente molto maschile come colore quindi perfetto per fare una sciarpa lavorerò con i ferri del numero 6 e ho montato 26 maglie mi raccomando io non voglio fare una sciarpa molto larga eh, quindi è una sciarpa stretta ma che sarà lunga per chi vuole fare la sciarpa più grande non è importante quante maglie andate a mettere dipende da quanto la volete fare scusate larga uh, quindi anche se fatto un numero dispari un numero pari non è assolutamente un problema perché la lavorazione che andiamo a fare non ha bisogno di un multiplo detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro in realtà i primi sei giri li faremo tutti a diritto quindi scusate i primi cinque giri non sei quindi cinque giri li faremo tutti a diritto quindi tutte le maglie lavorate a diritte e tutti i ferri sempre a diritto quindi i primi ripeto 5 ferri li lavoreremo tutti a diritto e poi cambieremo andremo a fare il punto che faremo per tutta la lunghezza della sciarpa ho terminato i miei cinque ferri a diritto adesso andiamo a fare i ferri che andremo sempre a ripetere e sono due ferri quindi io lo chiamerò il primo e il secondo quindi primo ferro vado a fare tre maglie a diritto quindi una due 3, anzi facciamone 4 a diritto e 4 adesso lavorerò tutto il ferro a rovescio quindi tutte le maglie rovescio fino ad arrivare dove mi mancano 4 maglie quindi io adesso continuo a lavorare tutto tutte le maglie a rovescio finché sul ferro sinistro non mi avanzeranno 4 maglie quindi continuo così per tutto il ferro lavorando tutte le maglie a rovescio sono arrivata quasi alla fine del mio primo giro e mi mancano le ultime quattro maglie che vado a lavorare a diritto quindi una due tre e quattro ho terminato così il primo giro secondo giro lavoro tutte le maglie a diritto quindi lavoro tutte le maglie a diritto in questa maniera quindi sono due ferri semplicissimi dopo vi faccio rivedere di nuovo il primo però il secondo è semplicissimo perché si lavorano tutte le maglie a diritto il primo ferro invece dobbiamo fare le prime quattro maglie a diritto il resto tutto a rovescio e le ultime due maglie alte a diritto eh, scusate le ultime quattro maglie a diritto quindi io lavoro tutto il secondo ferro a diritto quindi ho terminato anche il secondo ferro e quindi avremo in questa maniera la lavorazione a maglia rasata qui al centro e invece ehm, l'altro tipo di maglia qui ai bordi in modo tale che non si pieghi la sciarpa quindi adesso rifaccio di nuovo il primo giro e ve lo faccio rivedere e di nuovo andiamo a fare le prime quattro maglie a diritto quindi una due tre e quattro e di nuovo tutte le maglie a rovescio le ultime quattro maglie le andremo a fare di nuovo a diritto e poi secondo ferro tutte le maglie a diritto e continuiamo così per tutta la lunghezza della nostra sciarpa fino a che arriveremo alla fine dove dovremo rifare di nuovo i nostri 5 ferri tutti a diritto in modo tale da avere la fine uguale all'inizio ho terminato la mia sciarpa, io ho lavorato per arrivare circa a circa 152 cm e ho utilizzato in totale 3 gomitoli. Mi raccomando, quando andate a fare la fine, invece di 5 ferri a diritto, fatene 4 perché il quinto giro in realtà sarà quello che vi serve per chiudere le maglie. Quindi invece di 5 come abbiamo fatto all'inizio... Per quando arrivata alla fine, quindi raggiunta il centimetri che volete, se la volete anche più lunga rispetto a me, andate a fare quattro ferri a diritto e l'ultimo ferro chiudete, quindi avrete 5 ferri. E come vedete la sciarpa alla fine a me mi è venuta a larga, una volta che comunque l'ho anche lavata, perché una volta finita l'ho anche lavata, e eh, mi è venuta a larga circa, vi faccio vedere subito, 20 cm e invece come vi ho detto lunga mi è venuta circa 152 cm e quindi la mia sciarpa è terminata e vedete quanto è bella perché abbiamo sotto questa rifinitura ai bordi e mentre qui è tutta maglia lasata e questo è il dietro che è tutto ehm, invece tutto una, una lavorazione avanti invece abbiamo questa bella rifinitura